Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla nel server insieme a una nuova persona che è Lorex. Ciao! Ciao! Ciao S, grazie di avermi invitato qui! Va bene, quindi... Lui è una persona molto brava a buildare quindi sono contento che è venuto qua E, e innanzitutto gli farò fare anche un po' un tour del mondo perché lui non l'ha mai visto Cioè più o meno tour del mondo, gli farò vedere le cose no, principali eh. così E probabilmente voi vedrete la video. stream molto laggosa perché come dire siamo in 1.17 Ma con ma un po questo problema che, che lagga un po' tutti Ah, questa roba qui è una fornace automatica, ma fin lì penso ci sia già arrivato. Poi laggiù abbiamo il beacon, perché abbiamo sconfitto il Wither da solo. L'ender Dragon l'ho no. <ride> sconfitto io, ma poi l'ultimo pugno l'ha tirato MadaMarco e si è preso l'achievement. Però l'ho fatto tutto da solo, e ci sono le prove video. Qua c'è casa di MadaMarco, casa mia qui. E poi, vabbè, il magazzino l'hai visto, e magari diamoti anche qualcosa, o un po' di roba in casa che posso darti. Tra l'altro non so neanche più le ultime cose perché avevo perso un sacco di registrazioni. Fai stradi tre con soltanto i pantaloni in diamante. Sì. Va bene, in questo video, visto che siamo in 1.17, come vedete da lì sopra, volevo andare a visitare un po' le novità, però prima direi di dormire. Quindi magari avevo Piazzati un, un letto lì sotto. Beh, no, fa niente. No, vado, vado in casa di Madamaro, tanto non lo scoprirà mai. Ah, comunque se ci senti ciao. Ciao, Madamarco, che l'ho chiamato per venire, ma sarà andato a rubare un motorino. <ride> Ovviamente, ci dissociamo, ci dissociamo dagli stereotipi sui napoletani. Perché, sì, Madamarco è napoletano. Ciao. Ciao a tutti i napoletani che ci seguono. Quindi, ora che sei già un po' più protetto, voglio farti vedere un'ultima cosa, poi, probabilmente, questa. Questa parte qua la taglierò un po', quindi sarà più breve di quello che sembra. Andiamo nel nether e ti porto alla farm di enderman, che è importante. Hai con il nether, molto brutto però è meglio di quello che abbiamo a silent. <ride> Dove non sei? Mi fai dare. F. Ah. Ok, abbiamo la, la, la cosa se vuoi settarti lo spawn. No, e poi, Qui abbiamo la farm di basalto, che non si può fare. Un altro server di tua conoscenza che non ci e poi qui abbiamo il nether normale Qua abbiamo la farm, semi farm di esperienze, semi farm di oro Questa farm qua gas. produce... C'è un gas, aiuto, che non vedo Bro, ha distrutto la farm No, oh, no, non ha distrutto tanto Si entra da qui e praticamente funziona così Picchi pigmen, lo so, questa farm l'avevo già vista E poi vabbè, scendi di qui, sulla scala sotto ci dovrebbe essere l'oro che abbiamo prodotto che ce n'è tanto perché vengo venivo qua prima della farm di esperienza a farmare oro Cioè a farmare esperienza porca vacca quanta roba che c'è qui ma dopo se avessi un villager dovrei fare la farm di villager me ne ero dimenticato sì. di quanta roba qua tra l'altro se adesso noi siamo solo noi due potremo fare un sacco di farm in futuro soprattutto quest'estate che tornerò a fare un po più di video Va bene adesso io sono libero quindi se volete qualche pizza un pochino più complessa Ecco magari ora che sono anche migliorato un po' nel building potrei mi migliorare le case che ho fatto vecchie Visto che fanno un po' schifo Cioè fanno un po' pena E invece proseguendo di questo buco qui Porco è un animale che si mangia ma... Io sto mangiando carne di, di porco cotto Ragazzi ragazzi mangiate, mangiate che poi non crescete Mangiate sana e non andate al McDonald's che poi facciamo come lì il tizio lì di calcio che non so come si chiama che non ha, ha bevuto l'acqua e adesso la Coca-Cola sta perdendo milioni. Ecco adesso S2004 fa causa al McDonald's perché non si mangia la carne di porco. Ma a parte il McDonald's non fa solo manzo e, e, e pollo. Va bene da questo portale si torna nell'overworld quindi finalmente farà un po' meno caldo. Ma si carica già. Entra subito perché ci stanno generando i silverfish e... Entriamo nell'end, no, sono, sono nella lava. No, capita, capita. Ti metto un po' perché stiamo generando il mondo in 1.17. Bro, eh ma io sto cadendo nel vuoto epico. Anche io, ok. Come Ender Dragon, no, non ci credo. Si è resettato l'end, non ci credo. Sconfiggiamo l'Ender Dragon. Eh, non ho frecce, però ok, e non ho neanche blocco. Aspetta, ti do una freccia. Tanto hai... non ci credo, non ho frecce neanche io. <ride> non guarderei il video. Benissimo, doveva essere... doveva essere un video più... Va bene, fatto... sconf sconfiggiamo l'Ender Dragon. Perché ho premuto tanto. Da... No, ma la farm di Enderman la, do la dovete rifare. Ma sì, ma eh, tanto ho il backup. signore Enderman, che è un grande siluro cattivo. Il dragon in sé eh, dovre Dovremmo averli presi tutti. Dai adesso prova a fare le MLC tro... L'ho fatto ho... ora Se sì, hai qualcosa Si sì. No niente niente Ottima mira è la prima volta che lo colpisci Colpito oh, Perché tu gli fai danno? Io no. Va a cagare. Io non gli facevo danno. E quindi ancora una volta non ho fatto l'achievement. Tienila per questa parte Ah no, no, no, l'ho ucciso. Però tienila questa parte perché è perfetta prima. Eh, tu quante esperienze hai fatto? Eh, 50 livelli. Anch'io. io. Facciamo, usciamo. Vabbè, è ovvio, cioè volevo farti dare il coso. E niente, abbiamo ucciso l'Ender Dragon. No. Andiamo a esplorare? E mo volevo andare a cercare qualcosa del della 117. C'è un Axolot, c'è un Axolot Io ho appena posato il secchio d'acqua Tu c'hai il secchio d'acqua? Prendi sì, un po' l'Axolot, è qua, è qua che sto uccidendo tutti i pesci L'Axolot giallo E eh, vado a prendere anche un secchio Fatto, il predatore più adorato Ma non ti ha dato pesca tattica Ecco eh? ho trovato il secchio, ho trovato il secchio Comunque lo chiamerò da buizel <ride> L'unione di buizel e da baby Wiz, oh, let's go. Il nano infernale, il nano infernale è tornato. Non ha la testa questo nano infernale. Ma come? Io che sì, la vedo la testa. Non ha la testa. È un nano infernale. Qui? E tu probabilmente non hai mai visto, avevo fatto un eh, acquario. Molto bello, in cui ora potrei mettere... No, ah, è vero, non, non metterò l'axolos molto... perché muoiono tutti i pesci. I pesci che ci stanno dentro È crollata la casa, c'è stato il tetamoto S Oh no, de tetamoto Paze, se ci stai guardando sappi che c'è stato il tetamoto La maggior parte della, della gente vi like, what the fuck What the fuck, di che cosa hai fatto questo? Ok, e qui ci siamo arrivati Benvenuto, dove sei? Dove sei? Okay, e da dove si entra? Da qui, dove sono io? Che lag 0 fps sta facendo Dentro. Non mi ha fatto laggare il beacon, non mi sta laggando questa barca Eh, la... ma la 1.17 la dovranno migliorare un botto Perché sta lagga proprio tantissimo E a tutti E comunque qui Atlantide che sto costruendo Fa un po' cagare però È il massimo che e... riesco a fare L Arrivo io qua, facciamo un bel makeover Carla, me... come ti vesti? Carla! Chi pochi... è Carla? Niente, pochi capiranno questa città non toglierla Qui volevo fare gli appartamenti. Allora, ragazzi, girando a casa abbiamo trovato le Glow Squid. Quindi, uccidiamone una. L'ho raccolta. ecco il Glowing Sack, come vedete, ne abbiamo almeno E qui c'è il nuovo ferro. Quindi, visto che abbiamo fortuna, direi proviamo a prendere un po' di ferro, che è quello nuovo. Altre. Eh, questi qua ci servono un po'. Un giorno voglio poi fare una bella mappa grande. L'Axolot Rosa questo mi piace a me l'axolot rosa dov'è? chiamalo axolot chiamalo axolot oh. no lo sai che sarebbe plagio gg ho preso, ho fatto anche il nuovo achievement quindi abbiamo preso un axolot e qui c'è poi vorrei anche addomesticare ma cos'hai addosso? ti mancano i pantaloni? ti mancano i pantaloni? Em, dove sono i miei pantaloni? <ride> mi sa che li hai posati da una certa nostra conoscenza Vabbè dopo ci torniamo Quindi anche un'altra novità l'abbiamo vista Adesso vorrei andare anche a scavare Nelle profondità eh, Per trovare le cose lì Quindi adesso dico Mettiamoci le litra Prendiamoci Dei razzetti io, io ce li ho Andrò a piedi e, e andremo molto lontano andremo molto lontano io però viaggerò con il magico ma io tipo tanto vabbè lo posso dire cioè spesso usiamo il TP per velocizzare alcune cose però non citiamo mai ah questo posto qua secondo me potrebbe essere nuovo allora ragazzi sono venuto qui ho trovato del ferro grezzo stavo, adesso stavo prendendo il carbone però me l'ho rimettato di accendere la recca però il carbone scusa che cavolo lo prendo Dovrei prenderlo col silk touch Visto che è una nuova texture E poi c'è il rame, c'è il rame L'abbiamo trovato, ok, quindi questi sono proprio nuovi chunk Quindi questo è il rame Come vedete Il carbone vabbè, non è così raro Posso anche prenderlo da altre parti Lì c'è un fantastico amico creeper Allora vorrei trovare un po' più di rame Almeno 64 ore Prendiamo ancora un po' di nuovo ferro Non ci credo Ho lanciato una freccia, sono andato avanti mi sono preso la freccia in faccia È la prima volta in tutta la mia vita che riesco a colpirmi con la mia stessa freccia Lanciata in avanti non in aria Allora, tippiamo anche l'orex Quindi tipi l'orex, red Harper. Qui, ciao l'orex Uh, questo è utile, adesso non mi ricordo come si prende Se si prende Con le cesoie, bro Con le cesoie Quindi ce le io. io ce le ho anche Avevo yeah. usato il tasto sbagliato. Guarda, sì, il, ten il, il teno. E lì c'è la tua rame, rame, rame, rame. Prendo altro. Quest'altro quest rame. Altro rame ancora qui. Vediamo se riusciamo a trovare anche un po' di ametista nel caso facciamo Eh, tutto. sarebbe utile trovare un geode. Sì, lo speleotema. Tutto mio. Allora, fammi piazzare un attimo una bella shulker box. E buttiamo tutto qua dentro, quindi prendiamo anche noi gli speleotemi Però c'è un problema, Renderman mi ammazza un mezzo cuore Per non dover, diamante, Prendi ho trovato l'ardesia il... la... profonda C'è uno scheletro stupido che mi vuole ammazzare Arrivo, raga l'ardesia è il blocco più bello, ci puoi fare un botto di cose da dove sei andato adesso? E eh, sono sceso in un, ho trovato anche una glowing sack Uh, un lapis bellissimo, lapis. Io prendo anche un po' di Ardesia col silk touch. trovato il puffo. Uh, questo lo voglio anche prendere. Qua non è che magari adesso c'è la, la big, lì, le, le cose grandi, come cavolo si chiamano. Quelle lì c'è il basalto uh, oro, oro, oro. che però l'inventario è pieno devo buttare via qualcosa cosa butto? direi questi 41 di petrisco uh carbone dentro l'ardessia uh utile aspetta che lo prendo io nella i tips dei io devo capire oro nell'Ardesia lo abbiamo o no comunque piccola speculazione hanno fatto un post in cui spiegavano eh, la differenza tra Geo tra ehm, struttura massiva e struttura piccola Ora, visto e considerato che sappiamo già cosa sarà l'118 La probabilità che sia un dungeon update Per inserire poi in futuro l'archeologia nella 1.19 Sta fermentando Eh, lo scoprirai quando fa il glow insect su, su un cartello quindi ragazzi eh, purtroppo nell'ultima parte del video mi sono dimenticato di smutarmi e quindi non si sentirà l'audio ma scriverò magari dei commenti volevo farvi vedere solo più un riassunto di quello che c'era quindi qui ci sono tutti i nuovi blocchi tranne lo smeraldo In gli altri nuovi blocchi che sono eh, il blocco di minerale grezzo stalattite, stalagmite, licheni e lo spero, tema copper, eh, sì, il certo. blocco di copper, cat copper. Ovviamente, non ci sono le versioni eh, le ossidazione, ci vuole del tempo. Di abbiamo... ecco Poi Invece, abbiamo l'ametista, il calcite, il basalto liscio e il vetro. dell'ametista. E il, il vetro, vetro. ciao.